Oggi eh, terminiamo il tema dei KPI sotto forma di qualche esercizio per riuscire un po' a capire meglio no, quali sono i metodi per riuscire a definire questi, questi indicatori. Eh, riprendo solo rapidamente questo elenco per precisare gli ultimi punti, 4 e 5, soprattutto il 5 che eh, non avevo avuto tempo di trattare la volta scorsa, come eh, procedura, no, in qualche modo dobbiamo seguire la definizione di questi, di questi indicatori. Eh, il passo 1 in generale è di dire all'interno del mio sistema informativo quali sono i processi che voglio controllare, che voglio verificare. Quindi innanzitutto deve essere chiaro qual è il processo. Semplicemente dipende da come è modellato il sistema, per cui poiché sappiamo, possiamo modellare gli activity diagram in modi diversi, eh, magari un processo unico, più processi che comunicano o altre soluzioni che abbiamo eh, esplorato nel corso di questi ultimi mesi, eh, a seconda di come è modellato il processo chiaramente potrò avere una visione diversa no, dei KPI che riesco, riesco a misurare. Questo è inevitabile. Eh, Sarebbe bello sapere fin dall'inizio quali sono gli obiettivi che voglio avere per i processi in modo già da predisporre il processo pensando non solamente alla funzionalità a livello operativo ma anche alla funzionalità a livello di monitoraggio. Questo nella migliore delle ipotesi anche se raramente diciamo così, corrisponde ai casi pratici. Dopodiché il punto 2 è il punto creativo, cioè dato il processo decido quali sono gli indicatori più importanti per me, per il rispetto degli obiettivi, per il raggiungimento degli obiettivi eh, che mi sono dato su quel processo, datene date sotto controllo, quindi quali sono gli indicatori principali. Questo passo 2 è un passo di ragionamento. Cerchiamo di capire in questo processo cosa è più importante per gli stakeholder. Poi i passi successivi sono passi di formalizzazione. Cioè una volta che ho deciso che cosa, quello che nella colonnina della tabella chiamavamo il goal, a eh, che cosa mi serve, perché voglio misurare una certa cosa. Eh, poi dopo vado avanti con la formalizzazione, quindi il passo 3 è la creazione della tabella no? con cui ci siamo esercitati ieri in laboratorio e i eh, punti 4 e 5 sono punti di valutazione aggiuntiva rispetto al KPI che è stato definito. Allora la tabella, la tabella abbiamo visto, conteneva questi campi dove sono a livello di commento la differenza, no, Che mi hanno chiesto un paio di persone, la differenza c'è tra gol no, e, ehm, e, e misurazione? Eh, da un lato l'obiettivo è il perché, tri, o, perché quell'indicatore è importante, a che cosa serve, che uso ne faccio al di fuori del sistema di, di, di misurazione, e l'altro invece è la motivazione interna, ok, ma come lo faccio? Cosa vado a misurare? E quindi in qualche modo un suggerimento, un molto sintetico sul metodo adottato. Dopodiché c'è poi la parte più tecnica, sulle formule, sull'unità, misura, eccetera, eccetera. L'altro campo importante che a volte ci lascia un pochino perplessi è quello della formula. Da dove arrivano le informazioni? E quindi solitamente da dove arrivano le informazioni, qui dentro c'è una formula che userà dei valori. Che avrà bisogno di valori e i valori che questa formula usa possono essere o altri indicatori, che in qualche modo a loro volta dovranno essere calcolati, ad esempio indicatori di tipo generale, per input volume o cose di questo genere, eh, oppure eh, dati pres presi dal modello concettuale, quindi dal database del nostro sistema, dati che abbiamo raccolto perché il sistema possiede o dati singoli la tale attributo della tal classe o molto più spesso dati aggregati che però si possono ottenere da quel diciamo così, i dati che abbiamo quindi in questo caso la sorgente, la fonte eh, possiamo indicare genericamente il modello concettuale oppure più specificatamente la o le classi da cui andiamo a prendere quell'informazione. oppure soprattutto per quanto riguarda Indicatori che coinvolgono il tempo, quindi la durata, il ritardo eh, in cui una, una certa azione è avvenuta. Eh, la fonte è il diagramma di processo, che col diciamo così, passare del token è in grado di dirci quando, in quale istante, in quale punto sono avvenute certe azioni compiute dall'utente o certe azioni compiute dal sistema. Allora in quel caso la fonte delle informazioni sarà il diagramma di processo dove dovremo andare poi a identificare nella formula con precisione quali sono i punti in cui andiamo diciamo, a far partire, a fermare il cronometro per trovare un certo intervallo di tempo. Oltre, allora Il modello concettuale ce l'abbiamo perché è il database gestito dal sistema, il modello di processo ce l'abbiamo perché di fatto il codice la logica di funzionamento del sistema stesso quindi qualcuno l'ha scritto è sotto il nostro controllo magari dovremmo forse andare ad aggiungere alcuni punti di controllo in più qualche piccolo ritocco Poss possono esistere altre fonti a cui attingere le informazioni beh ad esempio tipico, la tipica fonte esterna è quella del questionario di, di valutazione che uno fa a commissione una campagna di, di misurazione della ad esempio soddisfazione del cliente, e questa è una fonte esterna. Cioè, dal sistema informativo sono informazioni che non posso trarre, posso trarre da fonti aggiuntive. Mm? Eh, fonti aggiuntive che possono essere, ad esempio il questionario, commissione, azienda esterna, mi i risultati, questi dati non entreranno mai nel sistema. In qualche modo dovrò immettere nel sistema a livello materiale, ma nel sistema informativo a livello operativo non ci saranno mai. Se invece voglio, volessi, potrei decidere diversamente, per esempio, questo sondaggio lo faccio sempre attraverso il sistema. Quindi a un certo punto l'utente, no, mi viene in mente l'esercizio che abbiamo fatto sui trasporti, sui viaggi: eh, l'utente alla fine del viaggio deve esprimere un'opinione. Allora in quel caso, siamo riusciti a integrare un'informazione che ci serviva, qui ipoteticamente perché un KPI di soddisfazione utente, siamo riusciti a integrare direttamente all'interno del processo a livello operativo e quindi non ci costa nulla di aggiuntivo recuperare quell'informazione e quindi di fatto è un'informazione che abbiamo già nel modello concettuale, non abbiamo bisogno di andare a fonti esterne. Fonti esterne uguale tempi e costi, ricordiamo mentre invece se abbiamo delle fonti interne sono dati che tipicamente già abbiamo semplicemente andiamo ad analizzarli meglio mm. avere delle fonti interne significa anche che devo, devo fare attenzione a livello operativo eh, a non cancellare nulla cioè se a livello operativo tu dici c'è un tizio che ha fatto l'ordine no? Eh, poi, dopo annulla quell'ordine per qualche motivo, oppure l'ordine si può soddisfare perché non è disponibile. Allora, a livello operativo, quell'ordine a cioè, un certo punto non esiste più, scompare. Potresti anche cancellarlo dal database. Pensiamo all'esercizio dei tirocini che avevamo ieri in laboratorio: lo studente può fare più richieste di tirocinio perché? perché magari la prima richiesta che ha fatto non gli viene accettata, quindi ne può fare una seconda, non gli viene accettata, quindi ne può fare una terza ma di richieste attive ce n'è solo una. Allora, se ragionassi in termini di cardinalità, no? quando faccio il modello concettuale, abbiamo fatto mesi fa il modello eh, concettuale sulla gestione dei tirocini, il diagramma delle classi, c'è cioè la studente richiede tirocinio. Allora, quella cardinalità lì di quant'è? Allora, a livello operativo basterebbe uno, perché io ho fatto una domanda per un tirocinio, quella domanda o è in sospeso ancora oppure è stata accettata bene oppure è stata rifiutata nel momento che è stata rifiutata posso benissimo cancellarla con l'informazione che quello studente ha richiesto col tirocinio mi do l'informazione che è stata rifiutata e poi cancello tolgo dal sistema no? quindi la cardinalità massima potrebbe essere che il studente ha al massimo una richiesta di tirocinio attivo ma a livello maggioriale non mi va bene questo perché tutti voi avete pensato a un KPI ieri che era del tipo quanti tirocini o quante domande per gli studenti, quante domande fallite quanti, e qual è il rapporto tra i tirocini richiesti e quelli assegnati no? qualche KPI di questo genere è sempre stato fuori e che questo richiede che il sistema abbia tenuto memoria anche dei tirocini falliti non assegnati che a livello operativo non servono a niente ma a livello di monitoraggio del processo sì quindi se vogliamo un, un criterio molto semplice è eh, immaginiamo di aver bisogno dello storico di tutto no? dei dati storici non si cancella mai nulla no? all'interno dei sistemi informativi perché è un dato che oggi non so che non mi servirà più ma magari qualcun altro servirà per fare un'analisi statistica di tipo diverso per dire l'ho cancellato non è mai bello ce l'avevo, lo sapevo, ma ho deciso di buttarlo via. Quindi, questo, dicevamo, le fonti interne so, so costano meno, le abbiamo, sono dati che abbiamo già, purché non, li, non decidiamo di cancellarli. Ehm, dopodiché, questi KPI che definiamo, qui c'è una, una nozione di robustezza, eh, il chiacchier che abbiamo definito è qualcosa che effettivamente mi permetta no, di interpretare bene il fenomeno che sto cercando di osservare? Allora, qui sono proposti cinque criteri di robustezza. Il primo forse è più importante, la comprensibilità, la facilità di comprendere che cosa quel numero vuol dire. Perché molto si gioca lì, no? nel senso di, ess di essere in grado di estrarre delle informazioni in cui ciascuno sia in grado di comprendere facilmente se questo sistema, se questo processo sta funzionando, se la parte del processo di cui lui è eh, responsabile eh, sta producendo i risultati attesi e così via. Però questo deve essere facile da capire per chi è esperto del dominio, non necessariamente per chi è un'organizzazione statistica che capisce esattamente che conti sono stati fatti. Mm? Quindi questa è una caratteristica, se vogliamo, di base che non sempre ritroviamo purtroppo, perché a volte ci sono degli indicatori che sono calcolati con dei metodi, quando vedi un numerino poi ci asterisco sotto dieci righe di spiegazioni piccolo piccolo che ti spiegano, ti descrivono come è stato calcolato questo numero. Eh, allora vuol dire che non è un indicatore di facile comprensione. Facile comprensione vuole anche dire che se quel numero sale io capisco perché, o se scende capisco, perché riesco a collegarlo a un fenomeno perché l'indicatore di per sé non serve a nulla se non a capire un fenomeno sottostante quindi deve essere anche una relazione semplice possibilmente diretta tra il fenomeno che sto osservando e l'indicatore deve essere eh, poco costoso calcolarlo. cioè il processo di misurazione e di calcolo eh, deve essere semplice anche qua, rapido veloce non deve innanzitutto rallentare il processo per me di tutto okay. cioè, se ho un processo a livello operativo non posso aggiungere delle fasi a livello operativo che servono per raccogliere i dati che servono per calcolare l'indicatore perché se no sto distruggendo la probabilità del processo perché chiedo magari alle persone di continuare di fare manualmente un sistema informativo dei passaggi in più che di per sé sarebbero inutili se devo prendere delle misure che insomma, misure di qualità di pezzi generale, prodotti da delle macchine operatrici eh, devo anche capire lì ci, ci dovrà essere oltre al tempo per misurare anche il sensore, un misuratore e questo misuratore è un componente che avrà un costo, dovrà essere gestito acquistato eccetera allora qual è questo costo? perché noi quando ci mettiamo lì di fronte alla tabellina no, al foglio bianco, diciamo, oh, pensiamo un po' agli indicatori e ci vengono in mente anche delle cose fantastiche. Dopodiché, certo dopo ci chiediamo, questa informazione qui, quanto è difficile da ottenere? In termini appunto, di costo, dell'incremento dell di risorse umane o materiali o economiche che servono per poter avere quel dato. Cioè è un dato che ho già, mi costa zero, oppure devo fare qualcosa in più per ottenerlo. E anche del tempo. Se cioè, è un dato che mi richiede un processo complicato, eh, allora avrò un ritardo nell'ottenere il valore di quel indicatore e quindi avere un, un indicatore disponibile in ritardo ricordiamo che uno dei criteri era di avere un indicatore tempestivo no, la tempestività del dato è quello che mi permette di osservare tempestività ovviamente relativa al periodo di osservazione se cioè non mi interessa se è un secondo o cinque se secondi se il mio periodo di osservazione fosse di una settimana però deve essere comunque con un tempo, un ritardo compatibile con, con l'osservazione. E in alcuni casi l'elaborazione si può anche dividere in una fase, la misurazione, l'elaborazione dell'indicatore si può dividere sia in una fase iniziale in cui calcolo il loro iniziale e poi vanno avanti per differenza. Quindi a volte vado solamente più a calcolare il delta piuttosto che non ricalcolare tutto da capo. Questo un po dipende, dipende dalle soluzioni. Però è una questione che ci dobbiamo porre, cioè la parità di informazione è sempre meglio un indicatore che sia più facile da calcolare e anche più facile da capire e poi ovviamente l'ho detto prima, parità di utilità parità di rappresentazione del dato quindi quel numero deve essere significativo di un qui fa riferimento ai critical success factors ma anche se non, anche se non avessimo definito questi è la quanto bene quell'indicatore, quel set di indicatori a questo punto è in grado di rappresentare no, cosa sta succedendo nel processo. Sta misurando un aspetto marginale che non interessa a nessuno o sta misurando l'aspetto fonda fondamentale, il core no, del, dell'esecuzione del processo? È significativo? Dice qualcosa oppure è una cosa totalmente inutile? Hm? la frequenza questa frequenza dipende da che cosa sto calcolando cioè la frequenza con cui quell'indicatore cambia non è la frequenza con cui la sto ricalcolando è la velocità con cui i dati sottostanti possono cambiare e quindi poi mi dà un'indicazione su ogni quanto tempo lo devo andare a riosservare o a ricontrollare Insomma, se stiamo pensando all'indicatore sulla descrizione degli studenti ai corsi di laurea, quello è un dato che cambia una volta all'anno due volte all'anno perché ci sono le iscrizioni anche al secondo semestre e basta è inutile andarlo a vedere una settimana no? eh, e quindi esso, cioè, avere la conoscenza la consapevolezza di qual è la variabilità eh, naturale di quel fenomeno che sto osservando e grazie a questo poi riesco a capire anche quanto tempo ho per elaborarlo quanta complessità posso mettere per elaborarlo Eh, vabbè, questa nozione qua è un pochino più difficile da, da disgiungere rispetto alla significatività cioè quanto la sua struttura di calcolo sia effettivamente chiara ma cercheremo di essere al meglio ecco un altro aspetto invece che dobbiamo considerare quando definiamo un indicatore è la possibilità di eh, aggregare o disaggregare il valore calcolato da quell'indicatore stesso Um, facciamo un esempio molto semplice io ho uh, un indicatore che mi dà le vendite di un'azienda nell'ultimo anno ma un numero assoluto in euro io potrei voler oh quel è un valore ma potrei voler disaggregare questo valore dicendo ok le vendite di questa azienda vediamo come sono andate nelle varie regioni italiane o nelle varie aree di mercato in cui vendo quel prodotto. Allora, è la stessa formula, è lo stesso indicatore, però applicato non più all'intero insieme di vendite, ma all'insieme di vendite che ha un certo valore per un certo attributo. È ovvio che da, da qualche parte nel mio modello concettuale deve esserci questa informazione. Oppure, diciamo, vediamo le vendite come si ripartiscono nei 12 mesi dell'anno o nei trimestri quindi abbiamo un indicatore unico che può essere però disaggregato sulla base di alcuni attributi posseduti dai dati che abbiamo usato per controllare quell'indicatore e quello è utile in fase di analisi ah, quest'anno le vendite sono diminuite ok, ma sono diminuite di più in alcune regioni piuttosto che in altre? sono diminuite di più per alcuni tipi di prodotti piuttosto che per altri? Allora, per saperlo devo avere lo stesso indicatore, non una cosa diversa, perché sennò no non sono confrontabili. Lo stesso indicatore è ricalcolato però non sul totale complessivo, ma su dei sottoinsiemi più piccoli divisi per varie dimensioni, si usa il termine dimensione, per indicare l'asse su cui vado a decomporre eh, quell'indicatore. Quindi lo posso decomporre su vari assi che corrispondono ai vari attributi dei dati che ho usato per calcolare l'indicatore quindi tipicamente quali sono le dimensioni attraverso cui si vuole affettare più finemente un valore quindi sto passando da un dato un numero a un insieme di numeri che possono rappresentare finestre temporali diverse non necessariamente, con, non necessariamente intervalli Cioè ad esempio io posso vedere le vendite mattino, pomeriggio, sera dove a mattino prendo tutte le vendite delle mattinate di tutti i giorni dell'anno. Quindi avrò allora, 365 intervalli di tempo diversi, prendo le vendite in questi 365 intervalli di tempo che sono la mattina di tutti i giorni dell'anno e le sommo e le considerano insieme. Poi prendo quello del pomeriggio, le considerano insieme e così via. Quindi non è detto che siano intervalli di tipo primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, possono essere anche... Uh, finestre temporali composte in modo diverso. Per far questo dovevo avere ovviamente l'informazione che è la data e l'ora della vendita, dell'operazione di vendita. Poi, poi bisognerà una definizione concreta se questo è un indicatore capire se come vendita intendo il momento in cui l'ho ordinato, il momento in cui l'ho consegnato, vabbè, ci sono tutti i dettagli da mettere a posto. Quindi quasi, quasi tutti gli indicatori si possono scomporre su qualche scala temporale oppure su qualche scala gerarchica su qualche dimensione gerarchica gerarchica di tipo organizzativo o gerarchica di tipo geografico gerarchica organizzativo potrebbe essere eh, per unità organizzativa interna dell'azienda no? per esempio qui per esempio delle spese quindi ho un bilancio complessivo ho il fattore di spese, di costi e questi costi li voglio dividere sui vari reparti a cui sono stati caricati posso avere il totale dell'azienda oppure posso avere il totale dei costi disaggregati per parte. Quindi qui lo vado a mappare sulla dimensione della eh, gerarchia organizzativa dell'azienda dell o dell'organizzazione. Oppure geografico, no? per nazione, per regione, per area geografica, di che cosa? Per area geografica del cliente, del fornitore, del, del, cioè, dell'informazione che sto trattando dipende ovviamente, no, però questa è una dimensione su cui si può andare a dividere oppure per tipo di prodotto, se sto gestendo più di un prodotto e ho un indicatore che mette insieme dati di più prodotti diversi, posso avere interesse a vedere tutto insieme oppure a vedere lo disaggregato per tipo di prodotto chiaro che bisogna fare molta attenzione a definire degli indicatori che mettono insieme cose troppo diverse tra di loro, perdono significato non so più cosa sto vedendo. Però se sono prodotti, diversi prodotti della stessa linea, ho, ho diversi telefoni nel mio catalogo e sono tutti prodotti simili, e allora posso andare a disaggregare le vendite, gli acquisti, le, le, le, le richieste di assistenza, quello che vogliamo, l'affidabilità la no? per tipo di prodotto. Quindi per qualunque delle metriche che abbiamo definito si può spacchettare in questo modo. Oppure per attributi del cliente cliente normale, cliente business, cliente occasionale, cliente fidelizzato e andiamo anche qua ad analizzare eh, questo indicatore per queste categorie eh, oppure beh, questi ultimi due invece sono più eh, divisioni relative all'interno del processo magari io ho un'azienda che lavora per progetti come diciamo così, impostazione organizzativa e quindi hai lo stesso processo che però viene applicato offerto in qualche modo a diversi progetti no? allora a questo punto eh, in qualche modo il progetto è come fosse il tuo cliente interno no? che ti richiede una certa attività allora puoi andare a, a, a, diciamo così, a dividere almeno altre aree sulla base dello singolo progetto, dati progetti, delle aree di progetto che ti è stato richiesto no? quindi questa, attività qua, eh, su, tipo, la divisione, dimensione sul progetto, è un caso particolare della divisione sul cliente quando poi in realtà stiamo facendo un servizio interno, quindi non abbiamo un vero cliente ma abbiamo un servizio interno che viene richiesto in vari contesti diversi. No? Poi qua ovviamente si mappa la complessità del, dell'organizzazione dell'azienda e sulla base di, della specifica organizzazione ci sono dimensioni diverse che possiamo tenere in conto. Quasi ogni indicatore si può disaggregare, quindi possiamo provare. Noi dobbiamo definire innanzitutto qual è la sua misura naturale. Osservo questo fenomeno su un anno o su sei mesi. Dopodiché so che potrà essere eventualmente analizzato. E I sistemi informativi gestionali, quelli un pochino più furbi, ti, ti permettono di fare questa cosa. Quindi ti danno il proscotto generale dove vedi gli indicatori principali. Poi però puoi entrare in ciascuno di questi e analizzare, o filtrare per diverse caratteristiche um, ok allora proviamo a mettere in pratica questo processo, queste idee su un esempio che sarà ovviamente quello solito dei vaccini no? che abbiamo già portato avanti durante il corso allora io prendo questa foglio Excel su cui avete lavorato anche ieri Mi manca. Allora. e proviamo un po' a fare quell'esercizio. Allora noi abbiamo da un lato il sistema con i vari eh, processi che lo gestiscono, quindi qua quello, ciò che ci interessa è soprattutto è andare. Eh, andare a ricordarci quali sono i processi gestiti da questo sistema. Quindi ad esempio qua abbiamo il processo in cui la famiglia controlla le vaccinazioni, che era poi quello principale, no? di questo che un sotto certo processo, un'attività di figlia, cioè che era la correzione specifica delle famiglie corregge elenco. C'era questo, non avevo dettagli, ah sì, è qua. Controllo vaccinazione, corregge elenco vaccino. Quindi era questo il processo di cui stavamo parlando, quello principale, perché poi c'erano gli altri i dati anagrafici, ma se vogliamo, sono un po' anche meno interessanti no, ai fini dell'attività. Dell poi c'era il dirigente controllo bambini, genera codice di detenzione, che sono tutti processi molto molto semplici. Quindi prima di tutto dobbiamo porci in un certo contesto dicendo qual è il processo che stiamo osservando, osserviamo magari la parte centrale che è questa. Il caso dell'esame si dice subito i KPI relativi a determinato processo, ve lo, ve lo diamo già come no? indicazione. Ogni processo avrà i suoi KPI. E poi ci chiediamo, dato un processo, questo con tutti i suoi sottoprocessi, qual è il punto di vista da cui cerchiamo di definire questi KPI. C'è cioè, chi è lo stakeholder? Dal punto di vista di, allora chiediamoci chi sono gli stakeholder di questo processo e ne scegliamo uno. Allora, di questo processo gli stakeholder principali sono sicuramente la famiglia, quello che è quello diretto e scuola che beneficiano di queste informazioni tendenzialmente no? quindi immagineremo KPI diversi a seconda del, del tipo di stakeholder se partiamo dal quello principale che è famiglia, diciamo una sorta di sottotitolo e qua proviamo a definire alcuni criteri di particolare importanza per la famiglia. Allora la domanda che ci facciamo è quali sono degli indicatori che possiamo fornire alla famiglia affinché la famiglia possa monitorare se quel processo si sta svolgendo bene, si sta, si sta migliorando la propria performance o ha delle criticità. In realtà detto così è un po' troppo semplificato perché non è che la famiglia va a vedere i miei KPI. Chi andrà a vedere i KPI sarà il management che però si pone dal punto di vista della famiglia dicendo io sto cercando di offrire un servizio alle famiglie e quindi questi sono indicatori che alla famiglia tornano. Io devo gestire il processo, devo essere sicuro che questi indicatori vanno bene. Quindi è lo stakeholder rispetto al cui stiamo valutando l'interesse al buon funzionamento del processo. Non è detto che sia, anzi, normalmente non è l'utente del sistema manageriale che vede questi indicatori. Noi definiamo gli indicatori pensando a un certo tipo di stakeholder. Poi questi indicatori li facciamo vedere alla manager, non li facciamo vedere ai clienti perché sono indicatori interni che mi permettono di migliorare il mio processo ma so che il mio processo funziona bene se il mio stakeholder è soddisfatto e io vado a misurare quelli che potrebbero essere gli aspetti che vanno a rendere più soddisfatto oppure a rendere più critico uno dei miei stakeholder quindi praticamente un po' indiretto però per, per facilitare il ragionamento mettiamoci dal punto di vista della famiglia e chiediamoci che cosa la famiglia interessa di più di questo processo cosa di più dai vari punti di vista no? punto di vista della qualità del servizio e ehm, dell'efficienza. Se vogliamo ci possiamo aiutare sempre col solito diagramma che abbiamo già, io rubo dal testo dell'esercizio, ma è sempre lo stesso, servizio, qualità e efficienza. Allora, se considero come stakeholder la famiglia, fatico molto a identificare un TPI di efficienza, perché l'efficienza va, va a valutare la, eh, la resa del processo rispetto alle grosse impiegato allora le risorse del sistema al cliente alla famiglia interessano poco o nulla se quel sistema funziona bene con un costo basso oppure ha bisogno di un costo molto elevato l'unica risorsa l'unica nozione di efficienza che possono interessare alla famiglia sono quelle che impiegano le risorse della famiglia stessa allora potrebbe interessare alla famiglia il costo del servizio, se ci fosse, in questo caso è gratuito, quindi non c'è. Però in generale, anche per uno stakeholder esterno per un cliente, può interessare il costo inteso come prezzo del servizio, prezzo unitario del servizio offerto, non invece quello del costo unitario aziendale dell'offrire quel servizio che interessa di più a chi lo erde. Quindi secondo stakeholder, vedete che anche il termine li interpretiamo in modo diverso. Quindi qual è, quali sono le risorse? che la famiglia deve impiegare per poter ottenere il servizio erogato dal processo. Allora, innanzitutto qual è il servizio erogato dal processo? È la correttezza della lista dei vaccini. Qual è la risorsa che ci deve mettere la famiglia? L'unica risorsa è il proprio tempo. Quindi un tipo di nozione di efficienza che la, la famiglia può percepire è quanto tempo ci vuole per mettere a posto questa maledetta elenco dei vaccini. Qui stiamo facendo quello che è il passo 2 del, del nostro elenco di passaggi, cioè definire quali sono i tp.a., capire quali sono gli aspetti che possono essere di interesse per la famiglia. Allora, possiamo provare già a scriverlo qua, nello scopo, lo scopo è fatemelo scrivere così alla buona, capire quanto tempo impiego, impiega la famiglia a ehm, mantenere l'elenco corretto. L'elenco dei vaccini corretto, l'elenco quindi, correggendo gli errori, inserendo i nuovi dati, inserendo le aggiunzioni. Io voglio definire un KPI che mi permette di misurare, di valutare quanto costa la famiglia in termini di tempo usare quel sistema, oh, poi io lo scrivo, poi ne troviamo degli altri, poi ragioneremo su quelli che sono più importanti, più proprietari. e su quelli andremo a fare poi la concezione di dettaglio degli altri campi. Adesso siamo in una fase esplorativa in cui eh, guardo i vari tipi di KPI che posso definire e vedo se qualcuno mi salta all'occhio Tenendo conto del tipo di KPI che possono esistere, e del tipo di processo che sto gestendo allora, cioè, prima abbiamo messo lì un passo generale quanto tempo ci metto poi proviamo a andare un pochino più nel dettaglio io qua vedo un corretto e sbagliato allora, dal punto di vista della famiglia se l'elenco fornito dal sistema fosse già corretto siamo nel caso ideale se invece è sbagliato, lui, lei o lui o loro ci devono mettere del lavoro. Allora, sicuramente un elemento di gradimento no, di questo processo è il fatto di arrivare qua e trovarmi sempre l'elenco corretto. Quindi quello che possiamo definire come KPI è valutare quanto spesso, quanto frequentemente l'elenco offerto dal sistema ecco non ha bisogno di essere corretto è già giusto lui non ha bisogno di correzione quindi è un sistema che semplicemente vado a controllo ed esco perché è tutto a posto quindi questo potrebbe essere un altro indicatore eh, valutare quanto frequentemente il sistema propone già l'elenco corretto. Oh, io poi lo posso scrivere in due modi, valutare quanto frequentemente il sistema propone l'elenco corretto oppure quanto frequentemente il sistema propone l'elenco che necessita di essere corretto, che necessita di correzione, che è sbagliato, è completo, è uguale, è lo stesso indicatore, chiaramente il valore numerico sarà complemento l'uno dell'altro e lo spiego nelle interpretazioni. La con F qua interpretazione dirò che deve essere maggiore di oppure minore di un certo valore. Dipende da quale, è più facile da comprendere. No? Ehm, è bello avere degli indicatori che crescono al crescere della bontà del processo. La testa è una parola che non è. Se è un indicatore che è tanto più alto quanto meglio funziona piuttosto che indicatori che crescono se, se crescono i problemi però questa è solo un'indicazione che, che ricade un po' nella facilità di comprensione dell'indicatore no? al più è grosso, sono contento quindi cerchiamo di vedere in positivo, ma non è un obbligo, ecco, dipende un po' da, da che cosa stiamo misurando poi cosa possiamo vedere? Se l'elenco è sbagliato la famiglia lo deve correggere. Allora, ci può interessare quante volte ricirco di quanto? Cioè di quanto è sbagliato. Forse sì, ma non è che sia, forse.. No, stiamo... è vero che qualunque cosa può essere misurata quindi ci stiamo chiedendo non che cosa posso misurare ma che cosa può interessare quindi passo di qua più volte quando in realtà devo fare diverse più di una correzione ogni volta che passo di qua corrego un dato aggiungo un vaccino aggiungo un modifico un vaccino esistente quindi questo mi dice alla fine quante modifiche devo fare rispetto alle, alla del dell'evento. Questo secondo me potrebbe essere un indicatore non tanto per la famiglia ma per chi gestisce l'interfaccia tra il sistema e le ASL. Cioè io sto pagando queste ASL per darmi i dati dei vaccini e mi accorgo che alla fine mi arrivano mezzi sbagliati. Allora c'è un problema lì. Sì, poi questo problema si ripercuote sulle famiglie perché ci spiegano più tempo, ci impiegano più tempo a tenerlo corretto, Vabbè, questo eh, l'abbiamo già indicato nel primo KPA che abbiamo scritto il tempo. Quindi questo è un aspetto importante, capire chi è che mi dice se i dati che mi arrivano qua sono giusti o no, la famiglia, quindi in questo caso la famiglia e questo loop mi sta validando, oppure no, dei dati che io ho fornito, questo è un indicatore della qualità di quei dati, quindi sicuramente c'è ma per l'altro stakeholder poi c'è questa parte qua sotto anomalie oppure no quindi può esserci, possono esserci ancora delle anomalie dopo la correzione degli errori oppure no queste anomalie tra l'altro bloccano l'iscrizione a scuola Ah, questo può essere un altro indicatore importante quindi valutare quanto frequentemente l'elenco rivisto e corretto contiene ancora delle anomalie a questo punto queste anomalie non sono più il dato mancante, perché i dati li ho messi tutti, li ho corretti, sono il fatto che quei vaccini che hai fatto non puoi andare a scuola, perché c'è una, non voglio dire la parola non conformità, perché lì arriviamo, rispetto a quello che erano i requisiti per la tua età. Tre, eh, tre KPI che ci sembrano più saltano più all'oggi. Seguiamo il processo, questo processo fa queste cose, possiamo andare a vedere, tanto per rinfrescarsi la memoria, anche il modello concettuale, qui stiamo parlando di vaccini, esenzioni, eccetera, eccetera. Allora, noi non siamo entrati nel sottoprocesso che dice quando la famiglia modifica un dato. Sappiamo che però modificare il dato può voler dire modificare il vaccino oppure inserire una nuova esenzione. Allora, ripassando il valore concettuale, mi viene la domanda, mi sorge la domanda, ci interessa distinguere tra vaccino e esenzione? Cioè, dobbiamo valutare, misurare in qualche modo il fatto che questa famiglia inserisce più vaccini oppure più esenzioni, oppure si trova già inseriti più vaccini, più... non credo. Cioè, se questo bambino ha delle esenzioni è perché ha delle patologie che non dipendono dal mio processo. Non posso dire che il processo funziona meglio se ci sono meno esenzioni, o se ci sono più esenzioni. Non a niente le sono una caratteristica del bambino valutata dal medico no? quindi non, non si può legare la performance del processo la qualità del processo al fatto che è come dicessi che un KPI per questa classe quante persone hanno gli che il ma perché si frega cioè. è una caratteristica dei, del, dei dati degli utenti che ho ma che non mi dice nulla no? sul loro comportamento o sul comportamento del sistema che sta gestendo questo per dire per ricordarci che sono molto di più le cose che possiamo misurare rispetto alle cose che interessa davvero misurare quella percentuale tra vaccini e esenzioni potrebbe interessare magari il ministero della salute per avere dei dati statistici sulle malattie, sulla crescita, dimunzione, sull sulla copertura, eccetera, eccetera. Ma la singola famiglia è andata talmente puntuale. Il mio bambino ha bisogno di questo, punto, fine, non si discute. Non è che ah sì, però statisticamente, ma chi se frega, no? Se statisticamente sei nel 2%, non nel 3% che ha quelle esenzioni. Ok, quindi, era, però sono, sono ricordato di andare a vedere il modello concettuale perché magari da lì potevano saltare fuori degli altri attributi eh, sui quali eh, vale, la, vale la pena fare una rotazione. ok, proviamo a, a definire questi tre allora, capire quanto tempo impiega la famiglia a mantenere l'elenco corretto mantenere, si scrive con la n okay. quindi, come lo misuriamo? allora, innanzitutto di che tipo è? categoria del, dell'indicatore abbiamo visto che un è un indicatore di efficienza Un indicatore di efficienza che in qualche modo va a misurare la produttività di risorse umane. Cioè per un determinato allora, produttività la dovrei misurare al contrario, dovrei dire in un'ora di lavoro quanti eh, elenchi di vaccinazioni cor mantengo corretti o in otto ore di lavoro quanti ne faccio di questi quanti corre... quanti perché il nostro oggetto è l'elenco, okay. quanti elenchi correggo in otto ore di lavoro ovviamente detto così non ha senso perché non c'è una persona che otto ore al giorno corregge o ha 260 figli eh, o, o non ha senso quindi in questo caso la definizione classica di produttività sarebbe eh, output diviso risorse quindi tempo, tempo di lavoro impiegato quanti elenchi correggo rispetto a un'ora, dieci ore una giornata di lavoro questo non ha senso però Serve un numero che non ci dice nulla allora proviamo a ragionare al contrario quanto tempo è impiegato per una per correggere un elenco per ogni elenco in media vabbè. allora questo ci dà un significato si se sai che ci metti 5 minuti, è diverso sapere che ci metti 30 minuti, è facile da capire, quanto è impegnativo. Ah, devo correggere l'elenco. lo rimando di volta in volta perché so che quando apro quel sito ci metto 60 minuti. Oppure non a male, lo facciamo subito, tanto una cosa veloce, 5 minuti, diciamo, fa tutto. È una misura che è comprensibile di quello che può essere... L'effort della famiglia, ma che diventa anche la resistenza rispetto al numero del sistema. Più alto l'effort, più, più è probabile che diciamo così, gli utenti cerchino di, di non utilizzarlo. Se questa stessa misura, 5 minuti, la esprimessi come 12 elenchi all'ora, o quanto fa? 96 elenchi ogni, ogni, ogni 8 ore lavorative. Quel dato lì non mi parla, non mi dice nulla, devo, devo pensarci, ah ma allora dunque 60 diviso 5 diviso 12 fa 5, perché poi quel per 5 mi interessa. Quindi è lo stesso numero, si ottiene semplicemente invertendo la funzione. Però devo rappresentarlo in modo che sia facilmente conversivo. Quindi eh, è, è un indicatore di efficienza, di produttività, scusate, di risorse umane. Quindi se qua vogliamo essere completi diciamo che una categoria di efficienza, in particolare di produttività, in particolare della produttività delle risorse umane, che poi sono una famiglia. Eh, qui non c'è mai una. quando c'è tante colonne non c'è mai un modo ideale dimostrato e se questa è la categoria scegliamo di calcolare che cosa? Scegliamo di calcolare il tempo impiegato da una generica famiglia nel correggere l'elenco di un figlio. Questo è il metodo di calcolo, tempo impiegato in media da una famiglia per correggere l'elenco di un figlio. Quindi cosa voglio sapere e come faccio a ottenerlo? Che numero calcolo? E possiamo dare un simbolo, non so, tempo di correzione. Questo simbolo serve solamente quando creiamo degli indicatori composti e usiamo delle formule degli indicatori precedenti che abbiamo definito la precedenza, no? lo richiamiamo semplicemente con questo simbolo, altrimenti sarebbe un'informazione di per sé Allora qui c'è un, um, un dettaglio che dobbiamo decidere perché se io vado a vedere la colonna B descrizione e la colonna D metodo dicono due cose leggermente diverse cioè se un elenco di vaccinazioni è già giusto è già corretto lo devo contare o no? Cioè il tempo necessario per aprire il sistema, vedere che è giusto ed uscire va calcolato oppure va calcolato solamente perché qui ho scritto per correggere l'elenco, quindi se l'elenco non lo correggo non lo devo contare. Allora, di sicuro qua si può mantenere l'elenco corretto, quindi conta anche il tempo in cui gli elenchi sono già corretti e non, non necessitano di correzione, sia quelli che necessitano di correzione. Per come l'ho scritto qui, invece parla solo di quelli che necessitano di correzione. Allora, chiariamolo perché altrimenti è ambiguo e ci facciamo lavorare da soli. Io credo che debba comprenderli tutti, non so cosa avete in mente voi, ma se l'obiettivo è quello di dire quando il tempo impiega la famiglia, la famiglia quando mette a parte il tempo per accedere al sistema, non sa ancora se sarà giusto o no, sa corretto. E quindi nel mio calcolo complessivo avrò un valore che tiene conto sia di coloro che ha provato già tutto giusto sia di coloro che invece hanno dovuto fare molte modifiche e quello è l'impatto generale medio sulle famiglie poi potremmo invece andare a analizzare tra virgolette il caso peggiore in cui possiamo andare a vedere solamente le famiglie che hanno dovuto fare delle, delle modifiche e andare a vedere per queste famiglie qual è stato l'impatto del tempo è un, è un indicatore diverso, sono due sfumature diverse Potrebbe essere, una, come, come dicevamo prima, una dimensione diversa. L'indicatore è il tempo, la dimensione è, ma era necessario o non era necessario correzione? E quindi posso dividere quell'indicatore in due metà: quindi la media sarà 5 minuti, per chi non aveva correzioni 1 minuto, per chi aveva correzioni 40 minuti. E come fa uno 40 a fare media 5? Perché per la maggior parte, la, grande, la grandissima maggioranza, non ci una correzioni, ad esempio e per non appresentire troppo non abbiamo indicato le dimensioni come ulteriore colonna, altrimenti sarebbe potuto aggiungerlo no? no. quindi noi pensiamo in questo caso, al caso generale, correggere, confermare o correggere e quindi teniamo conto di tutto di tutte le operazioni di verifica verifica o, o verifica di correzione nel caso di cui questo sia necessario allora, è un tempo, e il tempo lo calcolo andando a misurare, a osservare il sistema, traguardandolo tra due punti, da qui a qui. Allora, come faccio, e vado a riprendere il processo, da dove inizia a dove finisce il tempo che vado a osservare? è il tempo che la famiglia spende dentro questa attività dentro queste due tutto insieme allora quando parliamo di un tempo dobbiamo essere chiari eh, immaginate di far partire un cronometro quando il token passa da, da un certo punto dal punto A e stoppare il cronometro quando il token passa dal punto B allora il punto A io lo metterei qui Dopo che salta il figlio, questo è perché ho preso che la, la scelta del figlio sia cioè una connessione velocissima, comunque non, non, non mi interessa perché il KPI parla di mantenere l'elenco corretto, non gestire la famiglia. No? Quindi, qui possiamo anche proprio mettere un simbolo A sul nostro diagramma di processo. poi il punto B dove dov lo prendiamo? Lo potremmo prendere o qui o sotto o all'uscita. Io lo prenderei qui al punto di mezzo perché quella parte sotto abbiamo già un altro è definito che va a valutare non tanto il tempo ma La frequenza, diciamo che nel caso normale qua non ci capita, non saprei, non, non ho dei motivi forti per preferire qui o per preferire sotto. Diciamo che se l'azione che ho descritto è mantenere l'elenco corretto, la nozione di correttezza me la gestisco qua, elenco corretto, c'è scritto qui quindi quando esco da qua è perché l'elenco secondo me è corretto. Poi magari non è valido se ci sono delle anomalie su un altro piano, non su quello della correttezza, ma su quello della conformità. Quindi lo metterei qua. L'eventuale eh, anomalia può rientrare, ma non in questo caso non la calcoliamo come tempo in cui la famiglia deve correggere. Però se uno la mettesse sotto, eh, diciamo che ci sarebbe un ragionamento altrettanto valido per volerlo sotto. L'importante è che sia chiaro che cosa vogliamo fare. Quindi andiamo a marcare il nostro diagramma di processo, per essere precisi, con eh, l'intervallo di tempo che vogliamo mostrare. Nel caso in cui non fosse una parte di diagramma come questo, ma stessimo ad esempio valutando solamente questa azione qua, basterebbe mettere il nome dell'azione. Quindi in questo caso noi diremo che questo calcolo è la differenza tra Tb meno TA, dove A e B sono quei punti che abbiamo indicato, quindi la fonte sarà il diagramma di processo, l'activity diagramma, l'activity che si chiamava controllo vaccinazione. due misure, l'istante di tempo in cui il token passa da A e l'istante di tempo in cui il token passa da B sto già costruendo una misura derivata facendo la differenza tra queste due misure queste misure di queste misure ne generano molte, cioè a livello operativo ogni volta che una famiglia entra nel sistema genera un numerino 3 minuti, 8 minuti 12 minuti, che è la durata della sessione di correzione dell'elenco dell da parte di quella famiglia quindi io arrivo alla fine del mese e di questi numeri ne avrò 10.000 come li metto insieme per ottenere un unico indicatore? Li devo aggregare in qualche modo, altrimenti ho un elenco di 10.000 numeri che non dice nulla. Allora su che per sapere quale tipo di operazione di aggregazione posso fare, devo chiedermi su che scala è stata presa la misura. Allora, in questo caso ho una, un tempo che è su una scala di intervalli, meno un altro tempo, ho sottratto due misure che sono prese sulla scala di intervalli, il risultato è un valore che è sulla scala dei rapporti la scala di intervalli avere dove avevo un zero arbitrario ma facendo sottrazione, la sottrazione questo 0 si è semplificato e quindi ho dei numeri che come scala di misura sono nella scala di rapporti se sono nella scala di rapporti posso usare la, la statistica che preferisco non ho dei vincoli dal punto di vista matematico formale. allora la cosa più semplice che posso fare è fare la media il valore medio di queste cose qui ma normalmente è su un certo intervallo di tempo di osservazione, qui non abbiamo specificato. Questo è un, è un, un possibile calcolo, eh? io ho questi 12.000 numeri e chiedo qual è il tempo impiegato, l'avevo già scritto qua in media, prima come obiettivo, in media era già una scelta mia l'obiettivo era semplicemente capire quanto tempo impiega quindi faccio la media o non faccio la media lo faccio io dopo e ho definito questo indicatore un modo possibile di definire questo indicatore è questo poi sappiamo che questo eventualmente lo possiamo disaggregare con il loro medio del delle operazioni fatte dalla famiglia che non hanno avuto bisogno di modificare nulla disaggregato rispetto al valore medio del tempo impiegato dalle famiglie che hanno dovuto effettivamente correggere qualcosa è l'unico modo di aggregare questi numeri? no potrei chiedermi ad esempio qual è potrei decidere no, di escludere gli intervalli di tempo inferiore a 5 minuti cioè, tutti quelli che hanno fatto in fretta la media degli altri qual è? non vado a prendere il max il massimo non lo prendo mai perché magari è un singolo sfigato che è stato di 4 ore però non mi cambia il sistema però potrei andare a vedere quanti sono significativamente superiori alla media quanti eh, se la media è 5 minuti quanti utenti quante sessioni hanno avuto una durata superiore a 4 volte la media superiore a 20 minuti è un'altra un cosa è un altro indicatore eh? cioè da un lato mi dà un valore medio ma il valore medio eh, è sempre ovviamente determinato dalla maggioranza mi aspetto che la maggioranza non abbia grosse modifiche da fare e quindi mi aspetto che la media rappresenti il tempo necessario a non far niente, o a fare pochissime modifiche. Va bene? Dopodiché, questo rappresenterà almeno non so, una buona parte della popolazione, 60, 70, 80% della popolazione. Per gli altri, se quelli che richiedono poco tempo ne richiedono 5 minuti, quelli che richiedono più tempo richiedono 10 minuti o 40. 80. Allora, vi potrebbe interessare andare a concentrarci su questo. È un altro indicatore, eh? è un'altra scelta. Però potrei dire, ad esempio, calcolare il numero, contare quante volte TB TB-TA sia maggiore, che ne so, di 5 minuti. sulla stessa misura di B-Ta, caso un indicatore diverso. Ovviamente questo è un valore assoluto che non mi serve a niente. Eh, questo numero di, di, di sessioni che sono per 5 minuti è 3.000. 3.000 su 5.000 o 3.000 su 80.000. Quindi devo ovviamente rapportarlo al numero di accessi. il numero di volte in cui passo da, da ad esempio, allora ho una percentuale, un rapporto, che mi dice che solamente il 5% degli utenti ha avuto un tempo maggiore di 5 minuti. Poi non so se questo tempo sia di 6, di 8, di 40, ancora, perché non sto misurando sarebbe un altro indicatore. Quindi lo stesso concetto generale, quanto tempo ci perdo lo posso misurare in modi molto diversi. In questo caso avremo nel primo caso, nella media, avremo una unità di misura che è un tempo, minuti o secondi, nel secondo caso, avremo un'unità di misura che è percentuale. Qui abbiamo usato una metrica, che è un conteggio di frequenze, che è la metrica più povera della media. No? Questa metrica qua la posso usare anche su una scala ordinale conto quante persone hanno risposto sono soddisfatto rispetto al totale delle persone. Però può aver senso anche sulla scala dei rapporti, non ha detto che per farsi sempre la scala di rapporti devi ripercorrere la media. Ma ci chiediamo qual è il numero più semplice da rappresentare più rappresentativo della difficoltà dei clienti, degli utenti, del sistema. Ma quindi in questo qua siamo sulla scala dei rapporti, ovviamente perché la misura è la stessa. Fonte la stessa, semplicemente questa è una formula alternativa. Allora, l'ultimo passo è chiederci come leggiamo quel numero. Ehm, quella media mi dà un certo valore, 7 minuti. L'interpretazione di un indicatore consiste nel fornire qual è il valore, normalmente forniamo due soglie, se siamo capaci, una soglia di accettabilità, una volta scorsa, e una soglia di ottimalità. L'ideale, l'obiettivo sarebbe che questo valore fosse inferiore a 5 minuti, e guarda caso la stessa soglia che ho scelto sotto, quindi lo considero il tempo accettabile, forse è quotato perché non deve fare modifiche, o lunghi 5 minuti, l'avete sito eh, e È comunque accettabile al di sotto di un certo altro valore. Quindi, uno mi dà l'obiettivo a cui tendere, che tendenzialmente questo obiettivo sarà migliore rispetto al, eh, al valore che ho. E l'altro mi do eh, il limite da non superare. Cioè, quando sforo il limite di accettabilità, mi devo preoccupare, devo intervenire perché c'è qualcosa che non funziona. Lì in mezzo ho il mio range operativo tra l'ottimo a cui tendere e il pessimo da non toccare, da non superare. Quindi me, immagino qua dei numeri, potrebbe essere eh, l'ottimo se è minore di 3 minuti, accettabile, se è minore di 10 minuti. In realtà questi numeri io li sto buttando a caso stabilirli in questo caso uno potrebbe fare magari un piccolo studio di utenti oppure andare a vedere su sistemi analoghi quali sono i tempi di risposta i tempi di completamento delle operazioni quindi fare un piccolo benchmarking di altri sistemi per capire altri sistemi che sono comunque usati e dagli utenti che tempi hanno e quindi cercare di rimanere in quei limiti o meglio o migliorare quindi questi valori qua vanno definiti in realtà vanno definiti attraverso un processo di come dicevamo, stor analisi storica, benchmarking, eh, analisi da concorrenza, eccetera eccetera no. adesso mettiamo solo degli esempi ragionevoli qua non abbiamo ovviamente il tempo di fare que quel lavoro eh, mentre invece questo è un caso di indicatore che più piccolo è, meglio è quindi deve essere minore di indicatore che deve scendere deve tendere a 0, 0 no, tendere a 3 L'altro invece è un rapporto che, eh, vabbè, anche questo deve essere più piccolo possibile. Perché conta le anomalie. Io avrei potuto contare il minore di 5 minuti e allora sarebbe stato più grande possibile. Magari conviene scrivere. Giusto per ricordarci in che verso ha più piccolo possibile. quest'altro caso. Abbiamo delle soglie che però devono essere espresse nella stessa unità di misura di questo indicatore quindi la soglia sarà eh, dunque il numero di persone, il numero di accessi che hanno una durata maggiore di 5 minuti sarebbe ottimo se fossero, non so, minore del 10% qui sto inventando rumori eh, accettabile se è minore del 30%, più piccolo possibile. Oh, poi ci sono altri 70 modi di definire degli indicatori per catturare questo. Eh. Il metodo però è sempre lo stesso. Capisco quello che voglio capire, decido attraverso che cosa passare per ottenerlo, cioè misuro quel tempo e poi quel tempo che sempre ti meno chi ha, lo devo rappresentare in un certo modo, aggregandolo, semplificandolo, definendo delle soglie, definendo livelli di accettabilità e questo lo faccio giocando con la formula e con l'interpretazione. Alla fine non mi serve, non sto facendo un'operazione di statistica fine di analytics qui che mi dice ma guarda che la media è 3,75 oppure 3,78, non è questo lo scopo, non sto facendo dei, estremi dei numeri per poi fare una stima di produttività, di marketing o altro, no, il mio scopo è avere un indicatore che abbia tre livelli, no? bianco, rosso, giallo e quanto sono vicino al rosso, se sono nel giallo quando sono vicino al verde e quanto sono vicino al rosso a questo livello qua perché è quello che mi dà la prima impressione poi è chiaro che se sono vicino al rosso eh, lo devo approfondire allora poi andrò su un altro piano in cui vado a poi analizzare cosa, è successo, cosa sta succedendo veramente e vado a disegnarmi la distribuzione dei tempi di ritardo faccio la curva ma non te la metto come prima cosa la curva quando magari sono tanti indicatori diversi sullo stesso cruscotto e... e che devo, devo attirare l'attenzione su quelli che hanno problemi. Quindi, quindi l'importante è fare delle definizioni che siano sì no, cioè corrette. Uno o l'altra sono in modi diversi di vedere la stessa cosa. Sì no, sono implementazioni diverse dello stesso pensiero, della stessa richiesta. Ok? Ok, ehm um, e ci possiamo prendere una pausa, poi finiamo gli altri due.